Dove vai? Sca no, no, no, no, no, no, no, scappa, scappa, c'è la portiera aperta. Scappa. Scappa anni. Ciao a tutti ragazzi! Amore, siamo rimaste da sole stasera io e te. Sì, e cacciamo noi e vediamo un batterone. Eh sì, e perché siamo rimaste da sole? Perché sono andati al cinema. Chi? Vanessa e, e papà, papà sono andati al cinema a guardare un film. La sera prima della nostra partenza, così si rilassano per bene, e anche io e Anastasia, che invece al cinema non siamo andate, ci rilassiamo a casa davanti a un bel Guarda film. Si, se fare, no, <ride> sei bravissima, ma come fai a fare queste cose? Comunque, stavo dicendo che adesso no, io non e non te ne ne ne ci facciamo una ciotola piena di popcorn. E aspetta ieri, Ani, eh, eccoli, che buoni! Adesso li mettiamo nel forno a microonde. Eccoli qua. Dove vai? Aspettami! Li mettiamo nel forno a microonde e ce li mangiamo davanti a un buon film, vero? Sì, grazie. Però, aspetta un secondo. Però prima dobbiamo mettere in ordine i giochini che ci sono. Guardate tutte le barbe di Anastasia per terra. No, prima mettiamo in ordine la sala. E poi facciamo i popcorn, va bene? Andiamo a farli, però tu metti in ordine la sala, va bene? Mm -hmm. Che dobbiamo partire, dobbiamo lasciare la casa tutta in ordine, ok? Sì. Dai amore. Ma, ma tu prendi la ciotola. Mettiamo i popcorn non nel microonde. Io li prendo, quando li metto intanto che prendi la ciotola. <ride> Dai, mettiamo i popcorn nel forno microonde. So come si fa. Oh. Aspetta, no, no, no, bisogna aprirlo. Ah. Bisogna aprirlo, bene, così. Ok, chiudi e schiaccia 6 volte questo 1 2 3 4 5 6 ok adesso mamma mia mi riprendi eh? tu mentre prendo la ciotola sì, vediamo se sei brava allora la ciotolina è questa qua peccora dove sei peccora adesso la riempiamo Mamma, io poi dì la perché qui si è buio ti vediamo la ciotola e' topolinesima e pomolai Ok, adesso dobbiamo ritirare i giochini in attesa che si fanno i pop No Vai topolina eh, Conta fino a Contiamo ragazzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, 11, 12, 13, 14, 15 Perché stop? Sì, 15, sei una barona Sei una barona 18 19 20 Brava amore yeah. C'è solo un altro giochino da ritirare Ta Ta da brava amore sei il mio angioletto tu che mi dai sempre una mano ma adesso non vi tira mai niente esatto hai e proprio ragione ma adesso è so sdraiata sul divano adesso eh, è so sdraiata sul divano la principessa adesso ma so, non usa più le barbie brava ma una volta ho detto che le usavo no sono tutte tue perché sì, le ritiri per solo tu sì, e poi le uso solo io vero Sì, amore cioè, invece io dico giochi a fare l'abrazio a dare, eh com'è che fa mettiamolo qui ottimi ma tu sei tutta folle va bene andiamo a vedere anche se i popcorn sono pronti credi che siano già passati tre minuti andiamo a vedere perché non sento più il microonde che va Aspetta, aspetta però io non, ah sì, sì, sì, sento il profumo, vediamo. No. Sì, no, la, la, la, la confezione direi che c'è, ma eh, aspetta un secondo. Ani solo un attimo, eh? Ah, è saltata la corrente, che barba! non È vero. <ride> Hai ragione, ma è saltata solo una corrente. Aspetta, andiamo ad accenderla. Come mai è saltata la corrente oh. e c'è la luce accesa? Ma sai che hai perfettamente ragione? Molto, è tutto molto strano, eh. Vediamo. Ma è prima! Eh, sono saltate le prese sotto. Vai. E infatti mi sembrava strano che il microonde fosse finito. Io direi di farlo andare ancora un minutino. Dai, cerchiamo un gioco. Proviamo, aspetta, aspetta che lo.. Mettiamo ancora. Ok adesso salta ancora Dobbiamo spegnere un attimo il condizionatore Aspetta Spegniamo Vabbè uno lo possiamo lasciare Dai è che erano in troppi. Quale? Mi faccio vedere anche i C'è Sono giocati di Vanessa. Anch'io ho sentito il rumore. L'ho sentito la... Che arrivava dal giardino. Sì. Ho sentito anch'io uno strano rumore. Andiamo a vedere. Ma sì, che sono i Sì, no, vabbè, si sente il rum... però ho sentito un rumore come se avessero sbattuto qualcosa. Sì, io la ah, so picco con la ciotola. Ah. <ride> Ma non fa male, Ani, silenzio. Andiamo a vedere. Qua non c'è niente. Aspetta. Vedere. andiamo perché mi dai leccio aia aspetta aspetta aspetta tu sei scalza amore non ti fare male da dove arrivava? ah c'è un po' d'arietta stasera io prima ho fatto non vedo niente tu trovi vedi che c'è qualcosa di strano andiamo in casa andiamo in casa non diamo un'occhiata là dietro Magari no, dal balcone no, della cucina? adesso Vittorio, se della macchina No io no Io sì Ah sì? Sì Per un manchi. attimo Ah sì? Un attimino? E non hanno Un ultimo minuto Se sono spente Soldato Anastasia Senti che anche i cani abbaiano Vuol dire che stanno sentendo la presenza di qualcuno Non è che c'è qualcuno lì dietro Andiamo sul balcone della cucina a vedere No, no, no, non andiamo Non andiamo personalmente Andiamo a vedere dall'altra parte Che se c'è qualcuno io mi spavento Siamo anche sole che papà è andato al cinema con Vanessa Mannaggia eh? A chi? A papà? Eh, eh, non lo so eh, Vado io vai tu? Vado io a vedere Tu non vieni con me? Sì, dalla mamma. Grazie amore no amore stai tranquilla vieni c'è un'ombra i cani non abbaiano più andiamo a vedere qua c'è il furgone di papà con la faccia di papà non sentiamo Vane, no. le asciugamani c'è anche quello di Vanessa eh sì Domani ragazzi se non fate il bagno in piscina dobbiamo svuotarla, magari domani un bagnetto ce lo facciamo, eh? L'ultimo, va bene? Ci sono anche le ciabatte, ah ecco quelle ciabatte lì bisogna portarle al mare, senti Anastasia, a me non sembra di vedere niente, guardiamo l'acqua, guarda un attimo se dentro l'acqua... No, ok, dai, non vedo niente, probabilmente ci siamo sbagliate, eh? Ma i popcorn sono pronti, adesso li mangiamo, va bene? Non toccarli amore, stavi scivolando, <ride> non prenderli che bruciano. Eh? Li prendo io. Aspetta, brava mamma mia, ma li abbiamo bruciati? Mm. Che odore di bruciato, Ani! Non è che li abbiamo bruciati? Mm. Ok, proviamo a vedere. No, ah, dai, magari qualcuno si è bruciato, ma non tutti. Mm. Ani, che tipo viene? No, si, fatti mm. mm. sai che li abbiamo bruciati, però sono buoni lo stesso, vero? Mm dai qualcuno è bruciacchiato, qualcuno no mannaggia, ci ha confuso che è andata via la corrente oddio, mm. guardate ragazzi mm. abbiamo bruciato i popcorn oh, mm. non ne abbiamo qui più si sì, vabbè ah, non sono tutti tutti bruciati però mamma mia non mi era mai successa questa cosa mm, okay. Ani, ti conviene, sì qua c'è proprio, adesso questi li buttiamo, ti conviene aspettare perché c'è una fumina pazzesca, hai capito? Se no ti bruci la lingua eh, adesso andiamo a buttare questi qua e mangiamo quelli sotto, va bene? Li mangi tu amore, tanto io non li volevo, ok? Sì, sì, sì anche tu. Anch'io va bene. Ok amore, li stai assaggiando? Come sono? Mm. Vanno bene lo stesso? Ma, Ma sì, sì, qualcuno va bene, non ne, ho cioè, ne ho bruciati tanti, eh? però li ho buttati quelli bruciati, questi sono un po' bruciati e un po' no Si possono mangiare quindi? Insomma, c'è una faccia Senti, andiamo a, a scegliere un film? Sì Eh? Sì Dai, vieni Ok, cosa vuoi guardare? Un cartone animato, amore? Guardiamo se c'è un bellissimo cartone animato da guardare insieme Sì Ok Qui non è solo bruciato, è giallo, giallo Hai mio. visto amore? Ma amore mio, mi dispiace, ci sei rimasto male Ma no sì, eh? non No, io non ne voglio amore, ho appena finito di cenare mm, Fai vedere mm, Bello giallo, grazie mm, Che buoni, a me piacciono Bruciato. Sì, a me piace tutto ciò che è bruciato, la pasta, tutto Scegliamo un bel film eh? Un bel cartone animato Vediamo cosa c'è ah! Hai sentito Ani? Sì, l'ho sentito Hai sentito questo rumore ancora? Oh mamma mia Ani ma dobbiamo ancora andare a vedere Questa volta l'ho sentito molto più forte Mi sembrava la, la portiera della mia macchina che sbatteva eh, Non è che la portiera è aperta E ci ha rubato alcune cose Non lo so amore andiamo a vedere Ma dove è aperta? No, guarda Vediamo mm, Mangiatelo tu eh, no, no, no, no, grazie Mangialo tu, amore Un eh, No, grazie okay. Ma non lo voglio, è nero È bruciatissimo Andiamo a vedere, Ani sì. Vediamo se anche i cani abbaiano Io ho paura, Ani Siamo so, da sole Non c'è papà E se c'è qualcuno? Ma che barba Perché ci sono questi rumori stasera? Dobbiamo andare a vedere Ani. Andiamo, andiamo Ani. Andiamo. Ci... Ani Ani fai attenzione. Fai attenzione. Piano. Che se c'è qualcuno cosa c'è... Dobbiamo prendere la terra, Intanto cominciamo a vedere. Guarda il gufo Brava, porta la paletta così al massimo gliela diamo in testa. Sì. Andiamo. tanto che bocca. È sporca? Così... Un po di no, no, andiamo, andiamo. Io, guardi tu. Ah! Cosa c'è? Ani, dove vai? Sca no, no, no, no, no, no, scappa, scappa, c'è la portiera aperta. Scappa, scappa, Ani. Sì. Scappa, scappa, entra dentro entra subito dentro. No, eh. Dentro, dentro, dentro. Yeah. Cosa c'è? Oh no, okay. l'hai lasciata tu aperta prima? No, anche la porta della eh? tabella, ma come anche la porta della Ani io me la sto facendo sotto. Ani chi c'è? È entrato qualcuno allora? Era chiusa prima la porta della tabella, Ani, basta. Anni Ani, andiamo a chiudere la, la finestra. Ascolta Ani, andiamo a chiudere un attimo la finestra. Via E' fatto poi? Eh? Poi che mi fatto? C'è la È entrato dentro, mentre noi uscivamo da fuori, lui è entrato dentro, ma non so dov'è adesso, sai? È giù in taverna. Dobbiamo chiamare papà, ascolta Ani, dobbiamo chiamare subito papà, aspetta un attimo Ani, sì, Ani, papà. ascoltami, io mi sono armata di questa Barbie Sirena che, che se dovesse arrivare io... Eh... Sì, io io, io. io eh. Sì. per te? Sì. sì. sì. Sai un'altra cosa molto pesante, pesante che potremmo dargli in testa? Cosa c'è? Cosa c'è? Perché c'è la luce accesa lì, l'ho accesa io prima? Sì. Sai un'altra cosa molto pesante che potremmo dargli in testa se dovesse arrivare? Sono i miei pesi Questi qua sono pesantissimi Con, oh, con uno di questi mi spacco la testa E tu quello Ok amore, ascoltami adesso Io farò anche la paletta Anche la paletta, no, sì la sì paletta, sì. Gliela no, no. dai in faccia, la nel paletta, culetto La paletta le nascondo perché magari Lui che nessuno la prende e mi picchia okay, ok, ma che ti picchia Io lo ammazzo se lo vedo Allora abbiamo chiuso la porta della taverna La porta di casa ah, E la finestra Adesso, oh, aspetta, adesso dobbiamo solo fare silenzio e attendere so che arrivino vai. papà e Vanessa, perché io siamo a casa so da suono. Oh, ciao, ciao, come stai? Pum. Brava, sì. Guarda, io mi sto allevando. Bravissima. Okay. E eh, Cos cosa fai? Eh, hey, yeah. No, niente, sono andata in questa casa, sono un... Grazie right. Ti devi allenare così ti vengono i muscoli forti forti e così sì. picchi tutte queste persone cattive che entrano in casa della gente. Ascolta, Ani, ascoltami un attimo. Senti, io vorrei provare un attimino a chiamare papà. Mi riprendi su un secondo, sì. vediamo se mi risponde. Bene. tu prendi la ciotola. Anche la, ciotola. la ciotola, così eh, anche i popcorn glieli lanciamo tutti in faccia, glieli buttiamo tutti per terra e lo sì. facciamo scivolare. Sì. Vero? Poi, poi li, io gli dico che un attimo la bocca e ho metto le bocca così si strozza. Sì, poi fanno anche schifo perché sono bruciati e così eh, non viene più no, qua Ma quelli di che quelli che ho ricordo? buttato nella eh, spazzatura prendi, brava prendi e poi me lo dai uno me lo dai uno a me e dico dico, apri la bocca quando ti giri dico, girati, apri la bocca quando ti giri bravo amore hai eh, avuto pesi, hai delle tu ottime mi metto idee hai preso? sì volevo io dico se hai male il collo hai finito di avere male il collo io ti metto questo esatto ah, e lui dice va bene te lo metto va bene poi, cioè dietro, diventate complici tu, tu, tu e lui no tu, tu li... dietro mi, pai, ti... mi passi questo io lo metto sì io uno pallorini, i pasti, i pallorini, sì, in bocca sì. questo qui è altro. io lo butto in testa questo sì. così non capisce più niente c'ha tutti i popcorn. in testa è stato un mio pasticcato lì lo butto e poi tu vai davanti, vado dietro di sì. okay. ehm, sì. e lo butti, lo butti nel piede e io le butto leggermente io sul piede li butto il mio peso così gli spacco sì. un piede e non io può invece più camminare io prendo questo sì? e faccio così bravissima, <ride> qua io lo metti, sì. qua proprio intorno faccio al collo e ti dico Ah tu no, li dici sdrai. Tu sai cosa lo faccio, puoi... fare? La faccio così, prendo quello lì, eh. ehm, cioè te lo metto in gola, sì. poi li butto questi, poi dico, quando si ti taglia tiro questo. Ah. E poi dopo prendo cioè, questo diventa... faccio così eh, e poi tu arrivi dietro di me io ti riprendo con la telecamera sì? e poi senza che lui si accorga di niente, sì. va bene? E poi tu, mm -hmm. tu tu li prendi tu li prendi tutti e due le lo fai lo fai tutti e due li prendi, Col peso mio, quello più poi, più pesante. Quello lì, le lo butto. Quale? I miei pesi? No. Sì, tu ah, le, io prendo questo, ah, okay. le lo butto invece e gli dico girati con la schiena. Sì, no, lui, e lui si sì, gira. Ah. No, sì. lo giriamo noi, appoggiamo questo qui, lo giriamo noi, la schiena, uh -huh. e poi io le metto nella schiena e poi prendiamo questo e faccio così, pum! Mamma mia, secondo me, la dopo la che li facciamo paletta, tutte queste cose... e, e gliela... glielo faccio così, pum! Sul, paletto. Paletto. Pum, Sul culetto, si è fatta male. Così. Amore, però non farti male tu, eh, perché queste sono tutte delle una schiena, ipotesi. Era tipo così, metto la Barbie e uh -huh. lui, la Barbie è lui e faccio. Sì, con cattiveria, vai a vedere ancora. Ah no, perché poi si rompe la Barbie. Lascia stare la Barbie, poverina. Comunque, secondo me uh, l'affettiamo anche sì. come un pesciolino. E, sì. Quando faccio così l'affetto. Ok, amore, ascolta. E poi dopo mm. magari lo prendiamo sì? e lo buttiamo. Fuori del cancello. Ah, secondo me scappa da solo. Eh. Secondo me, dopo tutto questo trattamento che gli facciamo, penso che cambi mestiere e da ladro diventa santo. Non entrerà mai più nella ca nelle sì. case della e gente. Vieni, diciamo, mm, però non venire mai più in questa casa. E noi e ti perdoniamo. Lui noi ti perdoniamo, ti lasciamo andare, però tu non sì. ne vieni più Prima Lui ci lascia li. un biglietto, sì. noi lo leggiamo, lo sì. scriviamo nel nostro biglietto Quello lì lo portiamo, sì. e poi alla fine um, io lancio la cosa la, Io vado dietro a lui, lo faccio, lo faccio un metto il ketchup qui sì. oh, E anche il colorante, Va il bene, colorante e il ketchup e faccio così Pumbo. Va bene, amore. Sei stata chiarissima e soprattutto e molto convincente. E sì, poi chiamiamo la polizia. E poi chiam eh, dopo tutto sì, questo, poi chiamiamo la polizia. Diciamo sì. che ha aperto la portiera. Sono stati tantissimi insetti. Ah, è vero, ci è vero. Per colpa sua, abbiamo la macchina piena di insetti. È vero ha picchiato è vero. abbiamo messo il ketchup sui ceggiolini e coloratelo ci siamo spaventati è vero, abbiamo è vero. fatto tutto questo per farlo e allora, e poi, e poi basta, lui non viene mai più E se arriva di nuovo, in, prima di fargli questo chiamiamo subito la polizia Se arriva un altro ladro Va bene, adesso amore però facciamo silenzio Perché il ladro potrebbe essere dietro la porta della taverna E sta ascoltando tutto quello che stiamo dicendo Quindi dobbiamo fare silenzio Adesso salutiamo i nostri amici Perché noi ci dobbiamo nascondere E aspettare che arrivano papà e Vanessa Ok? Allora va il video finisce qui, attiviamo la campanella e lasciamo quel in su adesso panno piano e andiamo su decima taglia. Andiamo a nasconderci. Sì, sì. Sì, sì, ciao, ciao. ciao ragazzi, ciao, ciao ciao ciao ciao!